Ciao a tutti, oggi prepareremo il torrone di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 4 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, cioccolato bianco, cioccolato al latte, nutella, nocciole e pistacchi. il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale il cioccolato fondente. Lo andiamo a tritare per venti secondi. A velocità otto. Uniamo sul fondo. Adesso andremo a sciogliere il cioccolato, 5 minuti, 60 ⁇ velocità 3. Il nostro cioccolato è pronto. Andiamo a metterlo da parte in una ciotola, andiamo a riporre il boccale, spostiamo momentaneamente i nostri ingredienti, andiamo a prendere il nostro cioccolato fuso e andiamo a prendere uno stampo, potete utilizzare uno stampo unico per fare un unico torrone, noi in questo caso utilizzeremo uno stampo per fare vari torroncini. Con un pennello di silicone andiamo a ungere il nostro stampo, adesso andiamo a posizionare in freezer lo stampo per una decina di minuti e poi faremo di nuovo un secondo passaggio di copertura. Adesso senza lavare il boccale andiamo a mettere all'interno il cioccolato bianco, il cioccolato al latte, li andiamo a tritare per 20 secondi, A velocità 8, veniamo sul fondo e adesso andiamo a sciogliere cioccolato per 5 minuti 60 ⁇ velocità 3 adesso andiamo ad aggiungere la nutella Andiamo ad amalgamare il tutto per 15 secondi a velocità 6. Il nostro composto è quasi pronto. Adesso noi andremo a prenderne una parte, la metteremo da parte che ci servirà per fare la variante con i pistacchi. Voi eventualmente potete decidere se farlo tutto con le nocciole o con nocciole e pistacchi o solo con i pistacchi. Andiamo a riposizionare il boccale. Prendiamo le nocciole e versiamo all'interno. E andiamo ad amalgamare il tutto per 30 secondi. antiorario, velocità 3, il nostro composto è pronto andiamo a riempire i nostri stampi, adesso utilizzeremo prima l'impasto che abbiamo fatto con i pistacchi, andiamo a riempire Adesso passiamo a riempire gli altri con l'impasto con le nocciole. Dopo aver riempito tutti i nostri stampi andiamole a mettere in frigo per almeno tre ore. Trascorse tre ore Andiamo a uscire dal frigo i nostri stampi, riprendiamo il cioccolato fondente, lo riportiamo a temperatura e andiamo a coprire la parte di sotto. Ci aiutiamo con una spatolina. E facciamo così anche per il resto degli altri torroni. Una volta ricoperti tutti andiamoli a riporre in frigo per una mezz'oretta. I nostri torroni sono pronti. Adesso li usciremo dagli stampi e andremo a impiattare. Torrone al cioccolato. Grazie